Benvenuti su MrGadget.tech. La domanda di oggi è: to razor or to flip? That is the question. Quanto mi piace quando parli lo spagnolo. Benvenuti dunque su MrGadget.tech. la prima raccomandazione che vi facciamo è quella di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella e possibilmente anche di fare un sano passaparola dedicato al nostro canale. Allora oggi affrontiamo il tema di Motorola Razor 2022 contro Z Flip 4 di Samsung. Quale dei due dispositivi è meglio? Qui purtroppo il tema è complicato perché la risposta è dipende, ma mh, prima di tutto affrontiamo la scheda tecnica, vediamo un po' i due eh, dispositivi uno accanto all'altro per cogliere le differenze tecniche che eh, ci sono, perché ne esistono, eh, rimane uno stesso processore, mm, ci sono le stesse variabili di incrocio tra RAM e eh, memoria interna, stessa diagonale del display ma due tipi di display eh, diversi. Eh, sì. eh, su questo tra l'altro c'è da notare un eh, dettaglio eh, Motorola Razor è molto più grande largo di eh, Z Flip eh, 4 però questo si traduce nel fatto che il display è identico e quindi bisogna aprire i due telefoni e guardare le cornici quelle di Motorola Razor sono molto più generose Io non vorrei stare qui a stordirvi di dettagli tecnici perché sono una noia mortale e non servono assolutamente a niente eh, ho provato a lungo mh, diciamo per qualche settimana questi due dispositivi mettendoli uno accanto all'altro in alcuni casi girando un po a modello costbuster come state vedendo adesso utilizzandoli eh, contemporaneamente ecco mh, diciamo che nel complesso l'esperienza d'uso è veramente molto molto simile potremmo stare qui a spiegare spaccare il capello sul fatto che eh, Motorola Razor ha una fotocamera da 50 megapixel e lo Z Flip 4 ne ha una da 12, però la realtà è che eh, Z Flip 4 con l'esperienza di Samsung, con il bagaglio che Samsung ha in questo campo, in realtà alla fine porta a casa video e eh, foto migliori di quelle di eh, Razor. Ehm, anche il dettaglio della definizione delle riprese video, mh, diamo un occhio ecco proprio ai dettagli eh, delle fotocamere e delle videocamere. Razor può arrivare a 8K, Z Flip si ferma a 4K, ma nel complesso i video migliori e le foto migliori sono comunque quelle eh, di Z Flip 4. Però c'è un dettaglio molto importante. Io mh, da molto tempo eh, esprimo un parere molto netto su questo form factor, molto bello da vedere, ma Nell'uso di tutti i giorni mi trovo a fare questa azione un milione di volte e finisco con il tenere il telefono sempre aperto perché Instagram, Facebook, tutte le interazioni che sono necessarie eh, con un telefono di questo genere portano ad aprirlo in continuazione ecco il vantaggio di Razor 2022 che invece sullo schermino esterno da 2,7 pollici permette di aprire quasi tutte le applicazioni e di fare molte cose anche con il eh, telefono spento questo è il vantaggio più evidente di Motorola Razor perché se devo guardare Onestamente l'aspetto Z Flip 4 mi piace molto di più, è personale, certo è del tutto personale, però mh, mi piace veramente molto molto di più non mi piace ad esempio la finitura di Motorola che da una parte è brillantinata e dall'altra invece è completamente lucida ehm, ci sono dei dettagli, il posizionamento delle fotocamere è molto più elegante, questo posizionamento di Z Flip però il dato di fatto è che nell'utilizzo di tutti i giorni la disponibilità di questo schermo esterno e la possibilità di fare molte cose anche con il telefono chiuso può fare davvero eh, la eh, differenza eh, per il resto poi come scegliere tra i due è davvero difficilissimo perché sicuramente si passa da una scelta estetica eh, ma credo che sia molto importante anche il prezzo perché a parità di prestazioni, a parità di dotazione, sì, la batteria è 200 mAh di più su eh, Z Flip 4, ma Motorola ha una ricarica leggermente più veloce, Z Flip 4 ha una batteria più piccola ma ha la reverse charge, cioè... Nel complesso, se non stiamo qui a fare i noiosi che vanno a vedere i dettagli, i due mh, prodotti si equivalgono. Ecco, Nell'utilizzo di tutti i giorni io continuo ad avere fortissime perplessità su questo eh, form factor, eh, ma dovendo scegliere la fruibilità sicuramente questo displayino esterno è un aiuto molto importante. Certo, alla fine probabilmente la differenza la fa il prezzo, perché oggi Z Flip si trova a 999 euro, anche meno, eh, nel senso che ci sono negozi che lo propongono molto meno, Motorola è sopra i 1100 euro, quindi comunque una eh, differenza significativa. Io ci metto però anche un altro dettaglio, cioè quello del software, dell'ecosistema e del sistema operativo sono convinto che One UI di Samsung rappresenti una soluzione di gran lunga più avanzata. Faccio un esempio, questi due smartphone possono essere utilizzati entrambi eh, con lo schermo al 90% aperto, ma sono pochissime le applicazioni che gestiscono eh, il flex su Motorola, molte invece quelle che sono adattate per eh, funzionare in questo modo eh, su Samsung. Quindi diciamo che nel complesso io premierei l'esperienza, la maggiore esperienza di Samsung nel realizzare Z Flip 4 eh, con l'unico dubbio dato eh, da questo display esterno molto generoso e molto fruibile di Motorola. Vabbè, ma così non ci hai detto niente, ma che, ma che roba è? Ma... Iscrivetevi al nostro canale e ci ritroviamo prestissimo su mrgadget.tech. Ciao a tutti!